Perché è importante parlare di corruzione? È importante perché parlare di corruzione è la premessa per risolvere i problemi della corruzione, è la premessa per fare delle buone leggi e soprattutto per applicare quelle buone leggi. E noi in realtà abbiamo, è da una buona ventina d'anni che parliamo, studiamo il tema della corruzione e ormai ci siamo abbastanza chiariti le idee, sappiamo bene che cosa si deve fare per prevenire la corruzione Abbiamo anche fatto una legge abbastanza buona, una serie di, di, di misure che adesso però vanno applicate e quindi a questo punto parlare della corruzione è importante soprattutto per, per porre le premesse per una buona applicazione della legge anticorruzione, delle altre di, discipline, per esempio quelle in materia di trasparenza amministrativa che abbiamo fatto negli ultimi anni e per, per farle conoscere queste norme in modo che da parte dei cittadini ci sia una pretesa all'applicazione di queste leggi.